Continuiamo a, a parlare con Manuela Rontini di, uh, di Futuro e um, adesso oh parliamone dal punto di vista dell'amministrazione quello che ti chiedo è che tipo di supporto si prevede che potrà essere messo a disposizione del volontariato del mondo del volontariato in generale eh, per fare in modo che le azioni svolte dal volontariato all'interno della società siano sempre più efficienti e sempre più efficaci perché come diceva anche Anna eh, c'è sempre questo, come dire, questo confine eh, molto, molto leggero tra quello che, che, che il volontariato fa e dovrebbe e quello che invece magari dovrebbe fare l'amministrazione. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, Io ho seguito grazie alla tecnologia che ha anche dei pregi la prima parte dei vostri lavori e come sa Deborah verso mezzo, al più tardi verso mezzogiorno perché devo essere poi a Cervia sono giornate quelle di settembre sempre molto intense in cui cerchiamo anche lo sa il sindaco lo sa l'assessore Gresti, da rappresentanti delle istituzioni di incastrare no, tutta una serie di iniziative però ci tenevo ad essere qui a ringraziare no, tutti questi ragazze e ragazze, eh, sentivo prima Ilva che oggi tra l'altro è elegantissima, lasciatemelo dire, per, eh, il, per la collaborazione preziosa che avete restituito alle vostre comunità, alle istituzioni in questi mesi in questo anno e mezzo che speriamo pian piano di lasciarci alle spalle è davvero complicato eh, poi vengo eh, non, non è un modo di sottrarmi alla domanda ringrazio di cuore Mirella per l'invito per il lavoro ma anche per la profonda riflessione che ci ha eh, consegnato nella sua relazione e mentre la leggevo perché Deborah ce l'aveva anticipata ieri eh, dicevo ma forse anche insomma è vero no? è quel monito che citava anche la vicepresidente Schlein che in alcune parti di quella eh, relazione si fa la politica anche noi no? nelle, nelle nostre sedi di partito, ciascuno il suo indipendentemente dai colori politici abbiamo un po' smesso no? sempre occupati eh, tra le diverse scadenze elettorali che si susseguono con sempre più velocità un po' a metterci in discussione a riflettere, a programmare pianificare e mi piace che in questo congresso si parli di presente e di futuro ma la parola passato non c'è no e quindi questo poi è un passato di cui lo diceva anche adesso Anna dobbiamo fare tesoro da lì dobbiamo partire però insomma il fatto che abbiate messo presente e futuro tra le parole chiave è una bella cosa io prima di venire alla tua domanda voglio cogliere il monito che è stato fatto eh, alla politica e aggiungerci da parte mia, un po' ci conosciamo con alcuni di voi, un'ulteriore provocazione, no? Perché eh, la politica ha delle responsabilità. Noi guardate anche al giorno d'oggi, nella stampa, nei quotidiani, nel dibattito pubblico, parliamo sempre di diritti civili. Sempre. Ed è giusto. Io sono di centro-sinistra, quindi i diritti civili devono essere al centro, no? L'allargamento dei diritti de della nostra azione. Ma dei bisogni sociali ci siamo completamente dimenticati, non li mettiamo più al centro anche della nostra riflessione pur essendo al centro delle nostre azioni quotidiane. Nella riflessione, nella comunicazione pubblica sono un po' spariti. Parliamo sempre di diritti e non parliamo mai di doveri e qui davanti a me ci sono tutte persone che anche nella fase più complicata, difficile della pandemia non si sono sottratte dai loro doveri di cittadinanza non vi siete sottratti dall'uscire di casa nell'aiutare eh, le istituzioni, i comuni la regione, chi aveva bisogno con la spesa, con i farmaci con le telefonate con tantissime azioni quindi penso che la politica debba riappropriarsi e dare valore anche al tema eh, dei doveri perché c'è un tessuto si parlava di 3 milioni di volontari in Italia di migliaia, centinaia di migliaia di ore e anche di eh, valore economico no? e quindi penso che abbiamo il compito di riportare al centro del nostro impegno anche il tema dei doveri che vanno insieme all'allargamento eh, dei diritti. Penso che sia un modo anche di rendere eh, grazie a quello che avete fatto appunto con, con continuità, con quella continuità che la politica è chiamata ad agire come richiamava il sindaco Piovaccari e poi un'altra cosa si parlava di valorizzazione del terzo settore delle associazioni di promozione sociale delle organizzazioni di volontariato io penso che dobbiamo fare un ulteriore passo avanti perché noi siamo abituati in questa regione se non altro penso di poterlo dire grazie anche ad una collaborazione con i tanti soggetti che fanno viva e vitale la nostra società siamo abituati a dare valo valore al terzo settore nelle sue diverse eh, organizzazioni nelle sue diverse eh, composizioni sociali e siamo abituati a farlo anche qui non ci dobbiamo nasconderlo delle volte anche eh, in funzione anche a seguito dei risparmi no? che, che il vostro quotidiano produce sui costi eh, diretti del welfare della nostra regione, delle nostre comunità penso che il passo avanti sia passare dalla valorizzazione al riconoscimento a riconoscervi in quelle attività di coprogettazione in quanto ehm soggetto attivo e eh, costruttore di una società più giusta, più solidale, più umana, più bella, migliore eh, e quindi dobbiamo passare ad un mh, principio pieno di reciprocità nelle relazioni con, eh, con il mondo del terzo settore in maniera larga. Eh, proprio perché in questo ci crediamo e vengo alla domanda di Deborah, quali sono i supporti che potremo continuare a dare quali sono e poi dovremo anche continuare ad ascoltare da voi quello che serve perché voi possiate perché voi eh, possiate continuare ad avere le porte aperte eh, eh, rispetto alle richieste anche de, degli altri soggetti. Lo citava in apertura la vicepresidente Schlein in una carrellata molto veloce però anche in questi mesi noi abbiamo cercato di mettere in campo supporti di due tipi no? di due eh, tipi diversi perché due diverse erano le fasi che stavamo vivendo a causa del covid da una parte c'era l'emergenza il quotidiano e dall'altro però c'era il futuro, C'erano il presente e il futuro come voi avete scritto nei, negli atti del vostro congresso quindi da una parte eh, le risorse, i ristori che abbiamo messo in campo in due tempi per far sì che una volta che la pandemia che lo sappiamo è un fattore esogeno no sarà andata via ce la sarà ce la saremo lasciata definitivamente alle spalle o altrimenti anche grazie eh, all'apporto dei vaccini anch'io ringrazio le popolazioni più adulte per l'esempio come ha fatto il presidente de pascale che avete dato sulla responsabilità della scelta di vaccinarsi ecco una volta che potremmo tornare alla normalità noi avevamo l'esigenza di assicurarci che le porte dei circoli, delle attività di volontariato, dei centri sociali, di tutti quei luoghi dove eh, voi vi trovate per animare in tanti modi diversi la nostra comunità, continua, continuassero ad essere vive e vitali e quindi ristori. Dall'altra parte eh, abbiamo continuato a mettere in campo con una tradizione che, che viene... Eh, insomma dal passato comunque da qualche anno che si è un po' eh, storicizzata anche il tema della progettazione quindi risorse per eh, capire eh, e immaginarci insieme quale è la, la società quali sono le comunità che tipo di comunità eh, noi vogliamo quali esigenze quale progettualità c'è bisogno per fare il nostro territorio ancora migliore quindi questo è un po' lo schema con le due fasi che abbiamo messo in campo. Penso che grazie al lavoro di stimolo che hanno fatto gli assessori al welfare nel nostro territorio, grazie al lavoro di relazione che ha fatto anche con Roma eh, la vicepresidente Schlein, che ha fatto la regione Emilia-Romagna, sono arrivate risorse eh, straordinarie per, eh, diciamo così, anche nel, nella concretezza, eh, provare a ringraziarvi eh, davvero di quello, eh, di quello che avete fatto. Ora dobbiamo continuare insieme appunto, eh, con questo riconoscimento reciproco di soggetti eh, a sostenere le nuove progettualità di cui hanno bisogno i nostri, i nostri territori senza avere, diciamo così, timore di metterci in discussione perché eh, tante cose sono cambiate e noi abbiamo la necessità, l'urgenza di approcciarsi eh, ad esse, al nostro quotidiano in maniera diversa. Gra grazie, grazie Manuela, grazie mille.